Sono Sara Boschi, dottoranda presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Siena e dal momento che la mia tesi di dottorato è comunque inerente a un grande progetto su pupilia japonica e che è una peste in agricoltura, vorrei parlarvi meglio e in modo più approfondito di questo argomento e di questo insetto. Pupilia japonica, come ho già detto, è un insetto, è un insetto appartenente alla famiglia delle scarabeidi che è parte dell'ordine del Coleoctrico che è un ordine di 335.000 specie. Popiglia japonica, come ricorda il nome japonica, è originaria e De endemica del Giappone. E le caratteristiche fisiche di Pupiglia japonica sono una lunghezza di circa 8-11 mm e una larghezza di circa 5-7 mm. A livello cromatico, invece, Pupiglia japonica presenta un corpo e un addome Color verde metallico, mentre le elitre che non ricoprono totalmente il corpo hanno una colorazione più tendente al bronzo rame. Una delle caratteristiche più eh, caratterizzanti, diciamo così, di questa specie è la presenza di queste bande di pele, peli che sono 5 al lato di ogni addome, 5 al lato, cioè due lati dell'addome e vengono chiamate seti. E, 2 a livello dell'ultimo segmento addominale. Queste, diciamo, sono le caratteristiche fisiche di pupilla iaconica per riconoscerla. Il dimorfismo sessuale in pupilla iaconica non è molto pronunciato. Una delle differenze minime è a livello di dimensioni, in quanto le femmine hanno dimensioni leggermente superiori rispetto ai maschi. Inoltre, le femmine sono anche più longeve rispetto ai maschi nel momento insomma, adulto, diciamo così. I maschi inoltre eh, presentano una, un, diciamo così, una posizione eh, paio di del secondo paio di zampe distese nel momento in cui sono uh, al riposo, mentre eh, presentano sempre l'ultimo uh, sperone tibiale più appuntito rispetto alle femmine. L'attrazione sessuale in puglia iaconica è molto forte, in quanto le femmine producono feromoni di aggregazione che arrivano fino a 10 km, e i maschi, da fino a 10 km, riescono a sentirli e eh, diciamo così, riuscire a individuare la posizione della femmina e raggiungerla. I 10 km sono una distanza molto grande per un insetto così piccolo, e i maschi, una volta che vanno così, si aggregano con le femmine creando dei veri e propri eh, ass assembramenti, per il periodo in cui stiamo parlando, che si chiamano palle. Questi assembramenti non vengono creati solo dai feromoni femminili, ma anche da alcuni, eh, oli, alcune essenze rilasciate dalla, dalla parete vegetale nel momento in cui viene lacerata dal morso della, dello scarabeo. Ciclo di allievo iaponica, per parlarvene vorrei cominciare a parlarvi della deposizione delle uova. La femmina scava circa 10 cm in un terreno morbido e umido e depone da una a tre uova. Dopodiché ritorna in superficie a nutrirsi e a riprodursi di nuovo e torna, diciamo così, a deporre le uova fino a circa 16 volte ogni stagione, producendo circa 40-60 uova. La fase di svernamento invernale è sotto forma di larva. La larva si riattiva verso, a livello metabolico verso primavera e, in questo momento, diciamo così, si attiva e fa molti danni anch'essa all'agricoltura, in quanto va a nutrirsi degli apparati radicali delle specie erbacee, distruggendone eh, completamente e quindi, diciamo così, portando alla morte della pianta. Eh, dopodiché, eh, la larva si impupa e passa tutto il mese di maggio sotto forma di pupa, pupa che poi sfarfalla nel mese di giugno sotto forma di adulto. L'adulto anch'esso fa gravi danni all'agricoltura perché si nutre di più di 200 specie eh, vegetali di cui molte eh, di interesse vivaistico, mangiando sia i fiori che le foglie di molte piante sia ornamentali ma anche piante da frutto e riesce a mangiare l'intera foglia lasciando solo la nervatura centrale. Perché il pupiglia japonica fa così tanti danni? Innanzitutto vediamo che in Giappone il pupiglia japonica non fa così tanti danni come nei posti in cui, diciamo così, è stata importata a causa dell'uomo. Quindi è proprio questo meccanismo di importazione che la porta a fare danni, perché fa danni solo dove è all'octona. Ma ricordiamoci un po' quella differenza tra specie all'octona e specie autoctona. Specie autoctona, da autos, medesimo, ecton terra, è una specie che ha avuto origine nel medesimo luogo in cui si trova. Mentre una specie all'octona da allos, diverso, ecton, terra, è una specie che è stata importata per azione dell'uomo in un'area diversa rispetto a quella in cui si è originata. Ma quando è che una specie autoctona viene classificata aliena invasiva? viene classificata in aliena invasiva come Puglia Iaponica quando si espande da dove è stata introdotta molto più rapidamente rispetto ai tempi naturali creando impatti tangibili su altre specie eco e ecosistemi. Dove è che è invasiva Puglia Iaponica? Puglia Iaponica è invasiva in Nord America, alle Azzorre ed in Italia. In Nord America è stata avvistata la prima volta nel New Jersey nel 1916 dove è venuta a contatto in un'area dove grazie all'assenza di predatori e pasti naturali e abbondanti suoli agricoli adatti per la deposizione delle uova è venuta ad espandersi molto rapidamente, creando incendi, ingenti danni a livello economico per tutta l'agricoltura americana. Alle Azzorre invece il primo avvistamento è stato effettuato in una base americana nel 1970, ma grazie al terreno vulcanico dell'isola, diciamo così, la riposizione è rallentata e quindi l'espansione della specie è controllata da questo punto di vista. Qui In Italia invece il primo avvistamento è stato effettuato nel parco del Ticino nel 2014 su entrambe le sponde del fiume Ticino, sia dalla parte lombarda che dalla parte piemontese. E grazie a, diciamo così, a strumenti di cattura alle trappole è stato visto l'aumento della popolazione di adulti Catturati, un aumento che negli ultimi quattro anni, cioè dal 2014 al 2017, ha avuto un, un andamento molto, molto elevato, ma non solo: anche a livello di, di, area, di area, si è passata da un'area di 80, 80 km quadrati nel 2014 a più di 800 nel 2017, arrivando ancora a colonizzare e invadere anche la, il, il, il, il Ticino svizzero. Per questo è nato il progetto. Integrated Pest Management of the Japanese Beetle, grazie alle quale si spera di poter arginare il problema di cui è japonica e studiandola in primo luogo. Grazie mille!